Antonella Musetti a pomeriggio 5, è di nuovo finita con Salvatore Gabriele Valerio. Antonella Musetti e Salvatore Gabriele Valerio si sono lasciati, la conferma a pomeriggio 5. È di nuovo finita tra Antonella Musetti e Salvatore Gabriele Valerio. La showgirl ha confermato a pomeriggio 5 di essere tornata single. Solo qualche settimana fa l'ex ragazza di Nonella la Rai aveva confidato alla stampa di desiderare un altro figlio dal fidanzato ma, evidentemente, con il nuovo anno qualcosa è andato storto. La Mosetti non ha voluto svelare i dettagli della rottura ma sicuramente il rapporto con l'ex cantante di Amici non è mai stato rose e fiori. Già qualche mese fa. Infatti, i due si erano lasciati una prima volta per poi tornare insieme. Il tutto documentato su social network, dove entrambi sono molto seguiti. Centra forse la differenza d'età visto che lei è più grande di lui? Chissà è di sicuro Antonella non è più riuscita a trovare pace in amore da quando si è lasciata con Aldo Montano, uno degli uomini più importanti della sua vita. Le dichiarazioni della Musetti prima della rottura con Salvatore Gabriel Valerio Io e Gabriel ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene. Spero di trovare la mia serenità, me lo merito. Mi manca lamore. Spero sia lui, lo dico con il cuore aveva spiegato qualche mese fa Antonella. Dopo la riappacificazione la aveva invece fatto sapere su Instagram, quando un amore è forte il come si trova sempre. In un'intervista concessa al settimanale Spai aveva rivelato, ho trovato uno zingaro con me, ma a questo giro potrei fare il figlio maschio. Cosa è andato storto tra l'ex concorrente del grande fratello VIP e il componente degli studio 3. Asia Nuccetelli fidanzata con il migliore amico dell'ex fidanzato della madre. Procede invece a gonfie vele la storia d'amore tra Asia Nuccetelli e il fidanzato Gianfranco, migliore amico di Salvatore Gabriel Valeri. È stato proprio quest'ultimo a far conoscere i due che su Instagram appaiono sempre più complici e passionali. Intensi, duri, belli, fragili, veri. Senza limiti. Amarci è folle ha scritto di recente Asia corredo di una romantica foto col fidanzato.